Ma voi potete mettere in sarto e subitiare una curva? Ma questo è tentato omicidio, scusate eh! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale Benvenuti su un gioco nuovo Monster Energy Supercross 6 Milestone come al solito sulle due ruote Non si fa mai guarda dietro e quindi Ha sfornato il nuovo titolo per questa stagione La serie Supercross va avanti ormai da 6 eh, episodi Giustamente continuativamente dal 2018 E riguarda il Supercross sostanzialmente americano Dunque io l'ho appena installato Adesso lo andiamo a vedere insieme eh, Il gioco esce oggi e lo trovate su tutte le piattaforme quindi Steam, Playstation 4, Playstation 5 Old Gen e Next Gen Allora ragazzi, innanzitutto la prima cosa che mi piace di questo gioco è che finalmente si sono resi conto che esistono anche i pelati, difatti c'è un avatar di un tizio pelato, ecco qui il nostro Ivano Stoner che sono andato a creare e è entrato nel mondo del motocross Poi è il gioco ufficiale Del campionato Supercross Insomma quindi eh, se seguite questo campionato eh, Io no Quindi non ne capisco assolutamente nulla Però di Cross un po' di eh, esperienza ce la siamo fatta Perché avevamo portato già Supercross eh, Monster Energy 3 Poi i vari MXGP Insomma qualcosina più di prima Insomma sappiamo, non tantissimo Però qualcosina in più di prima la sapemo Allora lasciando un attimo da perdere la carriera Vorrei andare subito a fare un attacco al tempo Semplicemente per andare a provare eh, Vedete come si guida qui ci stanno varie moto ne no, ho preso 4,50 Ecco, San Diego mi pare una pista eh, adeguata Heli Tomac. Cianciarulo questo ha un nome leggermente italiano chi sono? questo sembra che la maglietta del Napoli ragazzi io veramente non so proprio chi cazzo siano questi senza offesa spero che non si la prendano male ecco questo che ha i capelli pettinati bene Tanto telecamera ovviamente vabbè c'è questa da dietro questa è quella alla guida che è molto figa, anche se non si capisce niente mentre guidi però fa un po' impressione, cazzo! l'effetto di velocità è fatto decisamente bene, mi sono cagato sotto con sto salto però adesso mettiamo una telecamera in cui ci cambiamo qualcosa, ah questa è quella del casco? ok, adesso dopo sta cosa che gli ha fatto rivenire su pura peperonata ecco, penso che con un'insaccata del genere e palle e va a riprendere all'uscita quando torna a casa Oh! Che fai? Le vie mani al manubrio? invece scemo! Allora, sempre prima di andare a fare un evento singolo volevo vedere che cos'era sta Supercross Academy Ah, ok, queste sono le, le, le lezioni che ti imparano a, a guidare. Che direi che ci sarebbero pure utili. Gara tutorial, lezione libera. Ok, andiamo a fare gara tutorial. Sarà semplice, gara tutorial. Ok, gara tutorial è semplice perché curimo da soli, ma se non ci abbassi nel cancello, non andiamo da nessuna parte. Ma ste gobe, no? Ci cioè, sarà un modo migliore per farle, perché a questo se continuo così, quando scenete la moto, gli è venuta la labirintite. Mi sono perso, mi sono perso. Ma voi potete mettere in sarto e subito dietro una curva, ma questo è tentato omicidio, scusate, eh! Ma c'è un modo, forse tiro... Ah, forse tiro indietro il culo su cui i d'ossi va meglio, però, eh. Oh, vedi, sono arrivato primo, almeno da solo, riesco a vincere una! Eh, ci dovrebbe essere anche il compound, che era una cosa molto figa! Oh, questo è figo, ragazzi! Questo me lo ricordo pure su MXGP, che era tanta roba, perché tu prendi la motocicletta e teneva in giro per il compound fate uh, tipo enduro estremo e sto spazio è molto grande il senso di velocità è veramente forte è terrificante guidare così raga sto pensando che morirò ogni 3 secondi che accelero sto andando un po' a cacchio di... ma che è qua salita lì? attenzione che lì c'è un salto clamoroso Voglio fare quel salto. Non ci sargo lì sopra? Uff. Madre santissima! Salto perfetto. Comunque è troppo impressionante guidarlo in quella, in quella modalità. Vabbè, qui sta iniziando a venire a piove che per un qualsiasi motociclista sarebbe un trauma, ma per uno che fa enduro è una festa praticamente qui in mezzo dicevo si stanno in campeggio, tanti auguri. Comunque il compound continua a essere, secondo me, una delle cose più fighe che c'ha a sto gioco insieme a di Motocross. Che te, metti qui e poi è proprio rilassante, ti fai i chilometri di enduro. Il movimento del pilota e della motocicletta sinceramente mi pare migliore da MXGP A parte il fatto che questo ogni due secondi Decide di levare le mani dal manubrio Vabbè ragazzi io direi di andarci a fare una caretta a sto punto Difficoltà IA realistica Difficile, media o facile o molto facile Amo media va Disisteranno le qualifiche? Sì, direte sì, si sì, è scritto qualifiche. Vabbè, nel dubbio a eh... Ma mi chiedono il motocross che... che... senso ha il fatto di... De... di fare qualifiche, tanto poi partono tutti pari eh, con il cancelletto che si apre. Attenzione che qui c'è Falco, che inizia a già a rompere i coglioni. Abbiamo trovato il nostro ante... antagonista. Qui passiamo in mezzo al campo di mais, c'è Wolverine, cerchiamo di buttarlo fuori perché comunque è meglio non dar vantaggio agli avversari, io non ho idea assolutamente a che punto sto del giro, seguiamo questo qui davanti che mi pare che sta la strada, mamma mia che sarto perfetto, mica tanto. Siamo ritornati nel mais, giro pulito, mi ha detto, attenzione. Il nostro Michel Mosimano è primo, in questo momento forse il livello è un po' troppo scarso, visto che il livello facile che fanno, loro hanno un bicicletta. Raga, comunque... oh, io mi sto a divertì. Attenzione, arriviamo su alla parabolica, al piano di sopra, diamo una ruotata a 1, non so chi era. Stiamo usando pure il freno dietro, perché i freni sono separati davanti e dietro io almeno ho messi così ma non so se c'è stata pure l'opzione per metterli congiunti tipo l'SH150 ma io eviterei insomma di guidare una motocicletta da cross sui, sui freni congiunti mi ero scordato a mettere il peso all'indietro avevo detto a mettere il pen eh, stava una cosa storta diciamo attenzione c'è Swartz poi Heinegger arriva dopo eh questi sono gente famosissima ragazzi io sto più a per culo per nome la mia ignoranza in materia Who to earn a place in the heat race? Oh, vabbè Avrà detto qualcosa di importante eh, Io partirei in mezzo, che ne so Così in mezzo vado dritto Sarà più facile, credo boh, Non lo so, ragazzi, Io non ci capisco niente Quindi Just... ci siamo ragazzi, madonna quante moto 30, spero che non siano i giri 30, perché se no ci mettevo una settima. Oh, mi sono caricato il cancelletto, attenzione Qui non c'è il semaforo all'apertura del cancelletto siamo rimasti fermi come pali da luce e le partenze vengono come quelle di Formula 1 direi attenzione qui frenano tutti stiamo nel mucchione una pizza della una botta della attenzione che ci abbiamo vicino Wolverine, Thrasher c'è Craig che era quello che era arrivato secondo e bisogna assolutamente evitare il mucchio perché dopo ci ammazzano e davanti c'è Marcia Banks sono tutti nomi molto comodi da dire in una delle cronache di de una, de una gara Ecco, oh, ho preso come al solito uno di sti... Mannaggia la miseria di sti cose, siamo incastrati in queste montagnette e ci hanno ripassato tutti quanti Piccola bottarella Trasher Qui abbiamo Munford e pure Killi L Ero scordato a buttare il culo all'indietro siamo qui giù, qui dobbiamo riuscire a rimanere dentro, forse ce l'abbiamo fatta incredibilmente siamo terzi, credo. Mamma mia questo come ho fatto bene sto sarto. Questo è un po' un po' peggio, diciamo. In realtà sto fatto a me piace, cioè nel senso il fatto che il livello medio sia così a portata di uno che è la prima volta che ci gioca una cosa piacevole, anche se stiamo a giocare con la fisica quella più difficile stiamo a giocare con i freni separati, però comunque il livello medio è, è fattibile Non so che è successo, siamo finiti fuori dal, dal coso qua Questo era effettivamente un buon salto Quanto finisce sta gara? Oh, ma è un'ora che stiamo a cuore, deve essere 5 minuti O dopo uno che ha dato tutte ste botte su serbatoio, per, per tutta la gara c'ha cioè, due cardaroste quando scende ma fa una derapata di cattiveria solo all'indietro comunque il bello di questi giochi è pure che voi vi mettete lì, fate la vostra partita non è che dovete imparare bene il tracciato, le traiettorie sono importanti però comunque sia puoi anche divertite, senza stare proprio lì a stressarte, come su MotoGP, dove ovviamente è il tipo di approccio di guida è diverso, quindi quindi da questo punto di vista a me il gioco del motocross mi è sempre piaciuto per questo, pure mxgp 21 Lo trovavo molto divertente per questo fatto qui, che tu ti metti là e ti fai la tua garetta, senza la preparazione specifica che ci vuole per gli e-sports. E andiamo a vincere, però è stata abbastanza facile, sinceramente. Allora, eh, ultima cosa che ci è rimasta da vedere, credo, che sia eh, il coso della, della carriera. No, non ho proprio mai sentito parlare di te, ma non ti offende. Ok, ci abbiamo da scegliere tra il campionato Futures, Rookie e Pro. Ma Rookie e Pro sono bloccati, quindi devi partire per forza dai Futures. Ecco, già sta cosa mi fa pensare che la carriera sia fatta in maniera più figa di quella del MotoGP, che è un pochettino fine a se stessa sempre uguale. Qui sembra che ci sono delle cose in più, adesso non ne possiamo provare, perché non è che posso farmi tutta la carriera in un video però sembrerebbe molto molto carino. Ok ragazzi, siamo arrivati al termine di questa preview, di questa anteprima di questo nuovo gioco Monster Energy Super Cross 6. Eh, andiamo a trarre un po' di conclusioni. Sicuramente i punti a favore di questo gioco sono la grafica, perché a me mi è piaciuta tanto, e la eh, possibilità di cose che puoi fare, sia tra il campionato che l'online, ma anche il compound che ti aiuta tanto, l'editor di tracciati con cui ti puoi creare delle tue piste, eh, la parte di configurazione del tuo pilota con gli adesivi, insomma, ci sta parecchia roba da fare questo è sicuramente un punto a favore. Per quanto riguarda la fisica delle moto, il motocross è sempre molto complicato secondo me da replicare dentro un videogioco nella scheda di presentazione di questo gioco si parla di una fisica rifatta, eh, devo dire che a me mi è sembrata molto simile a quella di MX gp 21 però eh, forse è un pochettino più fluida. In generale come si muove la moto mi è piaciuto, non mi è sembrato che ci fossero cose particolarmente strane. A parte un paio di casi in cui magari la moto si è mossa in maniera strana, però se tu lo approcci nel modo giusto secondo me non ci fai caso. Certo che non è un super super simulatore da questo punto di vista, ma perché è complicato proprio il cross, perché le moto eh, cascano, saltano, cioè veramente devono fare tutta una serie di cose... Molto più complesse, tra virgolette, di MotoGP, dove la fisica riguarda comunque una moto che sta per terra, al massimo casca, ma non è che deve essere un a c'è il peso del pilota che varia molto il comportamento dinamico della moto. Comunque, in generale, secondo me, la fisica è... Divertente, è fatta bene, non è super simulativa se siete un purista del motocross, magari vedete delle cose che vi possono stonare un attimo, però a me mi è piaciuta. Altra cosa che secondo me ha molto valore è come sembra fatta la carriera, visto che io non l'ho ancora iniziata, ma il fatto che sia, eh, sblocchi varie cose nel tempo e che abbia altre cose oltre al fatto di semplicemente fare una serie di gare in un campionato, potrebbe essere interessante e magari l'andremo a vedere insieme. Il gioco costa 69 69€ per console e 49 su Steam per PC. Ora il prezzo è molto elevato ovviamente, è allineato con i prezzi di questi tipi di giochi, però è comunque un prezzo importante. La domanda che faccio sempre quando faccio le recensioni è se l'avessi pagato di tasca mia sarei soddisfatto? Se mi piace questo sport e mi piace il Supercross, che è diverso dal motocross, perché comunque sia le piste stanno negli stati, assomigliano un po' tutte e eh, quindi questo le rende un pochettino più noiose però se avessi eh, questo tipo di passione secondo me il prezzo ci sta e sarei assolutamente soddisfatto dovete calcolare che per me il fatto di poter te a giocare e basta senza dovete impazzire con traiettorie, la IA che te fa cadere, insomma, secondo me è un grosso valore aggiunto. Qui ti diverti veramente, cioè io mi sono buttato in pista. senza conoscere la pista, sulla pista de motocross te la impari mentre ci giochi, poi ovviamente man mano che ci giochi te impari le piste, però so più o meno tutte simili, non è che devi studiare le traiettorie, è un gioco veramente divertisse, secondo me, molto molto rilassante, se ci avete questo approccio secondo me è divertente, poi ovviamente è una cosa che dovete valutare voi. Detto questo ragazzi, io spero che questa recensione, eh, questa prima prova, questa anteprima vi sia piaciuta, fatemelo sapere qui nei commenti, ciò avrei una mezza idea di iniziare la carriera di questo gioco, so che è un titolo che non tira tantissimo, però a me in generale non mi è mai interessata sta cosa, ci sto pensando su se portare magari una gara ogni tanto della carriera di Ivano Stoner nel Supercross. Vedremo, ci penso sopra un attimo, fatemi sapere anche voi che ne pensate, scrivetelo qua sotto. Io come al solito vi ringrazio del tempo che abbiamo passato insieme e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!